prego prego è una bomba precomoda comoda direi eh cioè siamo arrivati ormai su quel salto lì ho comprato queste qua wireless oh si sì! Le vie sono abbastanza strette Non bisognerebbe farla in questo momento Ma benvenuti in questo nuovo video Ieri sera ero in doccia e ho detto Ma per far capire meglio a quelli che mi seguono Cosa faccio nella mia vita Perché c'è tanta gente che mi dice Belli i tuoi video, belli, belli, belli Dovresti farne di più E poi sono, i video più belli sono quelli naturali Bene, per essere più naturali possibili vi farò vedere cosa faccio in una giornata nel senso mi sono svegliato, ho preso la camera e sto iniziando a filmare a caso, senza, senza nessuna programmazione Questo è abbastanza difficile filmare, guidare non bisognerebbe, però, però Allora, oggi se avete visto ho caricato le due bici che tra l'altro sono le mie due nuove bici che non ho ancora utilizzato, sono le due nuove Rose rispettivamente la DH è la DH Sulfire Fire e invece l'All Mountain che è la Rose Pikes Peak Le stiamo portando a finire di montare Siccome non sono un meccanico espertissimo E non so montare certi pezzi Dopo vi spiego Ecco non vi ho detto che in realtà Non sono da solo Si Bella ranga Bella ragazzi sono il pazzo E sono qui in un nuovo video di Toto Attenzione gang sono Non è mai apparso in un mio video Quindi Uno solo quello dello 0 gradi. Ecco quindi, lui è Luca Esposito, detto anche pazzo, più comunemente Niente, eh, oggi viene con noi perché non ha un cazzavare, Facciato. giusto? Esatto Abbiamo fatto ma tre giri d'autore Ma perché stavo impostando il navigatore che io non so le strade per arrivare a Milano? Cioè... No, non abbiamo detto in realtà, no, in realtà l'ho detto prima quando stavo venendo a te Che stiamo andando a portare le due bici a montare Ma io so montare le bici, però non so montare dei pezzi del tipo sulla All Mountain i due freni che devono passare dentro il telaio quindi bisogna tagliare i cavi rimettere le ogive nuove che io non ho stessa cosa anche il cambio bisogna farlo passare dentro non ho la guaina del cambio anche il registrato telescopico bisogna farlo passare dentro il telaio stiamo portando e biciclette a far montare un meccanico di fiducia perché <ride> che dove è bravo bicicletteria Milano di Via Washington e niente ci monterà. mi finirà di montare le due bici Stamattina dobbiamo riuscire anche ad andare a comprare un nuovo taglierba per il par perché quello vecchio è morto Ma vai a affanculo Che strutture che abbiamo a Milano Siamo quasi arrivati La Yoshi mi ha detto di... A Milano mi ha detto ah, Quando arrivi mi fa Tu posteggio in doppia fila Non do il posteggio? Buttala in mezzo alla strada e metti le quattro frecce Siamo arrivati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 piace a bici è bellissima allora su questa cambio che non c'è ancora manca ah, poi questa invece che è una bomba ah, gli manca freni da far passare dentro perché ovviamente i buffi passano dentro freni cambio catena e anche il tubosella registrella telescopico non pedali cazzo oh. fa finta di pedalare è bello bello bello il negozietto ti guarda ti qui c'è le bici attaccate alla destra no, Qua dentro, secondo me, ci sono dentro... Dai, io dico un 60. 100! 100, 100 bici. 100 PRECISI 100. Cioè, tu hai sempre 100 bici, quindi... <ride> esatto. Se te ne esce una non anda mai no oh, no, non torna dentro. Io ci ho portato l'umido. Eh, <ride> Volevo dire che prossimamente farò, siccome me l'avete richiesto in tanti sul canale, farò due bike check di entrambe le bici. Però, quale volete vedere per primo? Scrivetelo nei commenti, un po' macchinoso, eh, però vabbè, ci prenderemo la mano a farli meno macchinosi i video. Attenzione, Yoshi ecco. ha deciso che mi fa provare una bici da corsa. Mai provata. Eccola qui. Ciao, ciao, ciao. Mi raccomando, passi dopo i primi 100 km che facciamo un check generale. Okay, ci Gratuito. Arrivederla I Mani qua o qua o qua? Qua. qua. ce ne frenano? Quella eh? è anche <ride> madonna che ha fatto comoda, direi. eh ma quanto è brutto devi andare a pedalare qui in Italia. cazzo sono, sono su come il pazzo sulla dorme non è vero non è vero, è vero. <ride> non è vero io ho il mio for stile for for questo qui. quarto d'ora che siamo qui cioè a Yoshi già gli sono capitato. è entrato un vecchio che non capiva niente che doveva ritirare la sua bici. adesso è arrivata una signora Se una signora che è arrivata qui davanti e fa posso lasciargli la bici che mi è caduta la catena e Yoshi gliela sta tirando su Ah poi vabbè uno che è entrato che gli serviva una, una tenaglia per il motorino Yoshi Ci vediamo con le due bici pronte Prossimamente Ringraziamo Yoshi per il servizio E per suo affare Io Non ho capito Ci che cavolo sia Ci ha questo si... perché il pazzo ha messo una recensione positiva <ride> Quindi venite perché lui se venite alla bicicletteria di via Washington Se mettete una recensione positiva al negozio <ride> Vi regalerà uno di questi ottimissimi Ottimissimi Ottimissimi! Ottimissimi! punto! Bella Yoshi! Alla prossima! Bella lì raga! Grazie! Dai pazzo che dobbiamo comprare il... Tagliaerba! No? Tagliaerba! Dobbiamo andare a comprare un tagliaerba per il big park! Cioè... Siamo arrivati... E ovviamente... Chiusa! E ovviamente è chiuso! Cioè sul sito c'è scritto che è aperto dalle 8 e 17 ore, Continuate invece... Arrivi qui e c'è scritto, orario di apertura dalle 8 alle 12 dalle 13 alle 17 quindi torneremo a casa a mangiare e poi tornerò qua pomeriggio probabilmente a prendere uh, ovviamente ma l'abbiamo detto prima pazzo che era chiuso ancora lo still no? no? non l'abbiamo detto giusto? No. quindi ovviamente siamo tornati la seconda volta alla still abbiamo scoperto che non vendono ai privati cioè nel senso non vendono in quel posto Cioè, la scritta bellissima still ma non vendono quindi siamo andati alla Gabrianza, che è un posto con concorrezzo e ci hanno consigliato invece di prendere lo still un'onda noi l'abbiamo comprato perché era migliore, aveva un ottimo prezzo Questo è il 10. il... il... tagliaerba Taglia Adesso il pazzo taglierà tutta l'erba per noi A Grazie. posto Grazie pazzo In questi giorni c'è talmente tanto sole che ieri sembra oggi perché effettivamente oggi è un altro giorno rispetto a quello che avete appena visto voi infatti ieri, dopo che ho dato il taglierba al pazzo, abbiamo tagliato tutto il prato del parco e quindi era un po' noioso da farvelo vedere, quindi siamo passati il giorno dopo oggi adesso sono le 3 circa, il parco apre alle 4 lavoriamo un po', spostiamo un po' di mulch e poi dopo giriamo adesso dovrebbe arrivare al borezio, in ritardo come al solito alle 3 qua, sono già le 3 un quarto e... tra le varie cose Adesso vi faccio vedere un po' cosa ho fatto stamattina perché sono venuto qua anche stamattina a lavorare un pochino Stamattina ho spostato tutto questo bellissimo mulch da là in fondo nell'angolo a qui e ce n'è molto altro da mettere Questo è perché il mulch nel tempo si mangia, si consuma, infatti ormai su quel salto lì diciamo, nella parte di raccordo ce n'è veramente poco Quindi bisogna continuare a raggiungerlo, noi ne abbiamo là nell'angolo là in fondo un po' di scorta e quindi... Eh dobbiamo spostarlo a mano per forza perché non abbiamo qui macchine che ci muovono la terra o roba del genere tra l'altro vorrei farvi notare il park scoperto quanto è bello con l'erba tagliata tutto in ordine ho fatto anche tutti questi bellissimi pianetti l'altro in... l'altro giorno col decespugliatore quanto sono belli fatti così i miei vlog non l'ho mai detto voi che guardate il vlog dovete venire a girare qua perché uno mi conoscete due, venite a girare, vi divertite più di così, cosa volete qui, qui la musica sta poppando perché ovviamente non si può lavorare senza musica questo è il mulch che ci è avanzato negli scorsi, cioè dalle scorse volte cos'è il problema? che vedete, allora praticamente cosa cresce? cresce tutta sta roba che sono tutte radici praticamente e il problema è proprio che le radici con questa erba vanno dentro nel mulch e si annodano quindi la sbatta non è tirare sul mulch perché il mulch è leggero che devi ripicconarlo tutto e tirarlo su ah oh, intanto sono arrivati gli altri due aiutanti alboretto e il pazzo bella raga pazzo stranamente ha preso in mano la pala. Fagli vedere Albi. Ecco, quello lì avete presente? È un po' come quando vi si annodano i capelli nel petto. O oh, oh, oh, le cuffiette cosa. in tasca. Bene. bene, bene, bene. Bene. Come vedete? Bene. Prima c'era un mucchio. Adesso c'è un soggiorno. Un soggiorno. Uh. Ah, abbiamo aggiunto tutto il mulch. c'è Diego. È arrivato anche lui a darci una mano. Dopo che abbiamo finito di sparare, abbiamo già giracchiato un po', ovviamente. Allora, avevo appena comprato queste cuffie auricolari wireless. Siccome io giro sempre con la musica, però di solito avevo i cioè, le classiche cuffie. Ho comprato queste qua wireless, che non sono le AirPods. Ho comprato un clone delle AirPods su Amazon. E le ho comprate proprio per il semplice fatto che sapevo che le avrei perse. Ho fatto un salto in Fompit, Al primo salto, cosa ho fatto? Proprio. Senza pensarci, io di solito atterro in Fompit, loro magari mi parlano, per sentirli faccio Tanto che con le altre rimanevano appese Quelle lì andate, ho cercato un po' ma introvabili In Fompit sono andate sotto e niente Quindi ho fatto proprio un acquisto perfetto Perché l'avevo pensata a questa cosa, giusto? E adesso le ho riordinate perché vabbè, adesso ci stanno, sono belle Devo ricordarmi di non tirarle via, devo solo stoppare e non tirarle via come al solito allora, è il fuoco già, in è il fuoco vai, già vai, giusto? Vai. Oh Facciamo un gioco veloce perché già il video durerà un botto Facciamo così, allora Adesso io parto e tu Alvi mi devi dire i trick da fare poco okay. prima del kick Tac ma oh, può fare? Si sì. no, influire sta su questa cosa ma tu no foot can riesci a farlo anche in fly out sì. Ok Tac tu no food can oh, oh, oh, oh. Mamma mia incredibile E poi soprattutto così vicini è abbastanza hard No adesso fammene uno mi salto tutte e due completi Sì. E mi dici solo due trick sul primo e sul secondo Table non ho sentito niente table zero non ho sentito table ah di più devo dire no sotto sottovoce la prossima invert to table yeah. uh -huh. tail whip invert uh -huh. nice è yeah, un poco tirato l'invert però except one foot table uh -huh. <ride> Mamma mia, mi ha tirato Incredibile. Uh, uh. Questo video non lo volevamo fare proprio di riding. Vogliamo mettere qualche clip di riding, però era più per farvi vedere una giornata normale. Comunque, Alboreto, ti regalo una cosa. Va bene, regalamela. Allora, ti permetto di scegliere una tech line che mm. vuoi. Dimmi. Sul primo pettoncino. footplant. Footprint, poi. Su questo qua facciamo... Eh, Tac to manual barra scendere. Mm. Poi su quello il secondo mm. easy facciamo barra salire, dopo barra scendere. E easy. Easy eh, easy invece one. là facciamo il transfer dall'ultimo pantone al doppio in bar spin. Così. Ok. però facciamo una cosa: dico una cosa perché siccome non abbiamo solo zoom, e da qui non riuscirete a zoomare no, esatto. il transfer. Ti faccio la prima linea tutta sì, sì. e poi ti sposti e filmi il transfer là. Va bene, lo facciamo a parte, a esatto. parte. Allora dovete sapere Che siccome a Toto piace un sacco Avere la memoria piena di clip E adesso La <ride> faremo riempire A dovere no. <ride> Oh oh oh oh. Ah. La perseveranza di questo ragazzo non ha eguali, ragazzi, è una roba avete, incredibile. Avete qual è il segreto che adesso non sto attuando. è non arrabbiarsi, io mi sto incazzando, non va bene. Mi sa sempre sorridere. <ride> Uh, ma... dai il freno non frena non scendere sì sì bar oppo bar uh. cosa grazie al buretto? Aspettati che la prossima volta che facciamo un video te la chiamo Alboreto. <ride> eh, adesso ti faccio il bar in transfer là. Wow. Bene, ottimo wow. lavoro. Beng beng. Ottimo lavoro. Eh, almeno ci è spronati un po'. Alboreto se la sta ridendo proprio <ride> un cane. Comunque, non so se si vede ma sto grondando. Non so quanti tentativi ho fatto. E non doveva essere una giornata di riding. Allora, spero che questo tipologia di video vi sia piaciuta, nel senso che era un po' diverso dal solito, non era tanto riding, era molto, erano vicende normali, però per farvi capire un po' come, come, come ho vissuto questi, alla fine doveva essere un giorno, però sono stati due alla fine. Allora, uno, ricordatevi di dirmi che bike check volete vedere per primo, Oro sul fire o rolls pike Seconda cosa, dateci delle idee per i prossimi video, magari io personalmente coinvolgerei anche quello qui presente e tutti gli altri qua magari farci una bella, una session. bella session qua al park magari una sender session sul mulch sui bengheroni esatto iscriveteci se volete vederli ricordatevi di condividere il video mettere like è fondamentale e iscrivetevi Io.